In, questa, in questo video tutorial vedremo la videochiamata dal punto di vista di chi partecipa eh, quindi la mia insegnante mi ha mandato l'invito sotto forma di link io non faccio altro che cliccare sul link consento all'uso del microfono, consento all'uso della telecamera e partecipo alla riunione Qui ai fini di questo video che sto facendo per voi ho dovuto eliminare il microfono, ma in questo caso voi l'avrete attivo. Dunque, questa è la mia insegnante che mi parla. Questa è la mia insegnante che mi parla, eh, qui in alto a destra si vede il numero 2 perché siamo in due a partecipare alla conversazione. Questa sono io, il partecipante e questa è la mia insegnante. Volendo io posso cliccando sul simbolo del microfono abilitare il mio microfono e poi disabilitarlo se do, mh, avessi la richiesta di partecipare. Eh, posso utilizzare benissimo la chat, io scrivo normalmente qua. Clicco invio, cioè clicco su questa icona e tutti vedono quello che io scrivo. Ehm, torniamo qua. E posso io come partecipante anche condividere il mio schermo, esattamente come lo fa l'insegnante. Quindi a richiesta dell'insegnante io clicco su presenta ora, clicco su il tuo schermo intero Riclicco su scegli finestra o schermo, clicco di nuovo su schermo intero, un po' ripetitivo questo passaggio, clicco su consenti e a questo punto mi arriva la notifica che sto presentando a tutti il mio schermo. Quando io vedo questo riquadro vuol dire che in questo momento tutti stanno vedendo il mio schermo. Perché qui c'è il numero 3? Perché Meet mi restituisce eh, eh, me, perché il, la mia telecamera mi sta ancora inquadrando, lo schermo che io sto eh, proiettando per tutti e l'insegnante e naturalmente gli altri partecipanti, se ci fossero, che mi sta guardando. A questo punto eh, io posso scegliere una delle mie schede aperte, possibilmente dovrebbero essere già aperte, per mostrare per esempio il mio compito. Se io apro la scheda del mio compito, in questo momento tutti stanno vedendo eh, la schermata che vedete anche voi, cioè il mio compito. Io, po io posso scrivere eh, in tempo reale. E tutti seguono quello che io scrivo quando ho finito eh, di scrivere di condividere di commentare non faccio altro che andare in alto e ricliccare sulla scheda eh, della videoconferenza che questo è molto facile da vedere perché c'è scritto meet e poi c'è il link della conferenza quindi io riclicco qua e posso interrompere la presentazione cliccando qua e nel caso che io qua non vedessi questo, non ha importanza, c'è anche un altro modo per interrompere la presentazione, basta cliccare in un punto qualsiasi dello schermo e qui tornare a cliccare su stai presentando. Interrompi presentazione. Ecco qua, torna a essere visibile il viso o l'avatar dell'insegnante e così qualcun altro può tornare a condividere il suo schermo. S mh. Nel momento in cui io voglio abbandonare eh, la videochiamata non faccio altro che cliccare eh, sulla solita cornetta rossa. Spero che questo sia stato utile e grazie per l'attenzione.